Ciao a tutti! Oggi decoriamo una bottiglia di salsa piena con questo bellissimo stencil con delle farfalle. Vediamo come eh, si può lavorare con eh, lo stencil direttamente sulla bottiglia. Innanzitutto, dobbiamo fissare lo stencil con della carta gommata sulla bottiglia di vetro. La bottiglia prima è stata pulita bene perché se ci sono delle tracce eh, di polvere o di unto eh, la carta gommata non si attacca bene. Si tratta di uno stencil di materiale resistente ma flessibile in modo che possa seguire la forma cilindrica della bottiglia una volta fissato lo stencil utilizziamo della plastilina la plastilina ha la caratteristica di non seccarsi quindi è riposizionabile e si può usare ogni volta che si vuole perché non si secca allora innanzitutto mettiamo i pezzettini di plastilina su una tavoletta di plastica non direttamente sul tavolo e poi a questo punto fissiamo in tre punti la bottiglia con la plastilina bastano proprio pochi grammi dei pezzettini da un centimetro per fissare la bottiglia in modo da non doverla tenere in mano mentre si lavora e poi come si può vedere abbiamo utilizzato una tovaglietta di plastica Proprio perché così si può girare il lavoro a seconda di quello che stiamo facendo. Ecco, in questo modo noi giriamo la tovaglietta di plastica in modo che la bottiglia, a seconda del punto dove stiamo lavorando, sia più comoda. Utilizziamo una fresetta diamantata a forma cilindrica e cominciamo a lavorare se vi interessano stencil di vari tipi e plastilina li trovate insieme a tante altre cose sul nostro sito elettronicadidattica.com iniziamo ora la lavorazione direttamente con la punta sul vetro e seguiamo la forma dello stencil come se si trattasse di colorare con dei pennarelli lo stencil come dicevo di materiale resistente e quindi non si rovina nonostante la punta diamantata giri ad alta velocità e andiamo a riempire tutti gli spazi il lavoro è un po' lungo ma molto semplice alla portata di tutti proprio perché non richiede nessuna particolare capacità, si va semplicemente a riempire gli spazi de dello stencil e quindi poi alla fine avrò quella decorazione. ogni tanto col pennello tolgo la polvere che si va a formare ecco qui vediamo delle fresine diamantate proviamo ad utilizzarne una un po' più grossa per le parti più ampie da riempire ovviamente però questa fresa grossa non mi permetterà di andare a fare i contorni precisi Qui invece sono passata ad una fresa con la punta, proprio per seguire molto precisamente il contorno dello stencil. Con la parte laterale della punta posso andare a riempire bene e a rendere omogeneo tutto lo spazio che è stato decorato. come si vede ogni tanto a seconda della posizione giro la tovaglietta su cui è stata fissata la bottiglia con la plastilina in modo da essere più comoda a seconda del punto dove sto lavorando ora proviamo a cambiare la punta sostituiamo la punta diamantata Con una abrasiva e vediamo che c'è una notevole differenza anche questo tipo di punte può essere utilizzato per incidere il vetro ma sono molto meno precise rispetto a quelle diamantate In questo caso non riesco a seguire con precisione la forma dello spazio che devo andare a riempire. Rispetto alla fresa diamantata queste punte sono un po' più grossolane e non mi permettono di essere sufficientemente precisa nel lavoro. Possono andare bene per i riempimenti ampi ma eh, preferisco decisamente usare una punta diamantata. Inoltre queste frese abrasive si consumano molto facilmente. Ecco qui vediamo che la punta si è già in parte consumata, non so se si riesce a vedere ma comunque ha già cambiato forma quindi preferisco tornare a lavorare con la punta diamantata. ed è possibile vedere quanto sia più precisa proprio nell'andare a seguire i contorni. Tenendo questa punta conica inclinata si riesce a riempire e a rendere tutto molto bene uniforme. ecco l'altra metà della farfalla invece voglio farla in un modo diverso quindi segno soltanto i contorni senza riempire ora provo a togliere lo stencil per vedere il risultato ottenuto vediamo la parte incisa e riempita e invece la parte di destra con solo tracciato il contorno vi aspetto per il prossimo video per vedere il risultato finale spero che questo vi sia piaciuto e vi sia servito se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica Visitate il sito elettronicadidattica.com e vi aspetto per il prossimo video. Ciao a tutti!